Ti do il benvenuto, io sono Giovanni Fenun, sono dottore in lingue straniere e psicologia clinica, esperto nello sviluppo delle intelligenze e creatore di Memovia.it. Memovia è l'insieme completo di metodi di studio e mattoni da costruzione per studiare molto meglio quadruplicando la velocità quindi in modo extra veloce senza ansia paura e frustrazione e soprattutto in maniera efficiente senza sforzi inutili negli ultimi 15 anni ho aiutato migliaia di studenti a scuola all'università e nei concorsi sia quelli che non riescono non ce la fanno hanno grandi difficoltà e questo a volte si trasforma in un processo traumatico è un disastro nel lungo periodo sia quelli che riescono magari lo fanno con ottimi voti però comunque per loro è una perché per farlo devono studiare 7 8 ore al giorno si chiudono nella loro stanza che diventa una prigione e ne diventano schiavi proprio come è successo a me quando ero sia a scuola sia all'università che avevo veramente tante difficoltà ho passato tutte le fasi che può passare uno studente frustrato non riuscire a studiare studiare troppo non superare gli esami e a quel punto mi sono dovuto chiedere come uscire da questa situazione prima me lo sono chiesto da solo e poi ho cercato tutti i materiali possibili i libri i corsi che potevano essere utili per risolvere questo problema e ora cerco di trasmetterlo ogni giorno agli studenti in modo chiaro, semplice, non complicato è proprio questa la cosa bella che dai fallimenti nascono le soluzioni creative per noi studenti e quindi Memovia è diventato un meraviglioso contenitore all'interno del quale puoi trovare tutte le cose scientifiche i principi scientifici che funzionano e che sono conosciuti in tutto il mondo perché portano a studiare molto meglio in meno tempo e senza ansia sono riuscito a prendere due lauree con l'ode e all'inizio non riuscivo neanche a terminare la prima mentre prendevo la seconda laurea già lavoravo a tempo pieno per più di 10 ore al giorno il fatto di studiare e lavorare contemporaneamente è una cosa su cui battiamo tantissimo in memoria perché abbiamo il diritto di lavorare e di conquistare la nostra indipendenza economica soprattutto dai nostri genitori ma comunque in prospettiva nella vita e se studiamo solamente per 4-6 ore al giorno non possiamo farcela you Memovia ha anche al suo interno una community ricchissima che è un vero tesoro eh, nessuno viene mai lasciato indietro ci aiutiamo a vicenda fra noi studenti delle varie facoltà e sappiamo sempre dove una persona si blocca perché nello studio e come aiutarlo come trovare delle soluzioni per andare avanti e infine Memovia ha funzionato e funziona come una liberazione perché ci permette di aprire gli occhi di fronte a quei metodi disfunzionali che ci hanno insegnato a scuola o ai metodi finti innovativi che dovrebbero andare bene per tutti ma che in realtà non rispettano le promesse che fanno ed è anche un dire mai più a quelle ansie a quelle frustrazioni che sono tipiche degli studenti a cui gli studenti associano l'apprendimento una cosa bella dell'apprendimento è che utilizziamo anche i video ma non solo i video sono utili perché non ti fanno sentire in colpa se tu guardi un video non senti di farmi perdere del tempo se sei un po più lento delle altre persone puoi riguardarlo più volte puoi tornare indietro e non ti senti in colpa per non aver capito qualcosa al contempo però il video non è sufficiente non basta ci vuole anche la presenza perché un video va bene un po per tutti ma noi siamo tutti diversi abbiamo ciascuno il nostro stile d'apprendimento e quindi abbiamo bisogno che esso venga rispettato e valorizzato e così anche la presenza è fondamentale all'interno di Memovia perché ti permette di fare le cose esattamente per come tu sei, tu ne hai bisogno, per le tue materie, per il tuo stile di apprendimento. Continuo a dire che questo è un regalo straordinario che mi dà grande ispirazione e spero di trasmetterla anche a te, questa ispirazione, per il futuro. Ma la domanda che faccio sempre a tutti gli studenti è ma tu questa vittoria la vuoi davvero? E se la risposta è sì, ripeti con me la frase noi non ci arrenderemo mai.